Thank you. Quale parte del corpo ti hanno aperto? Diventa macraba però sta roba mm. C O L. L. O. Oh no. In che senso ha aperto il collo? Ma io lo chiedo, ti hanno tagliato! Sì. è andato sul sì? Madonna mia, Ale però Ma quindi non è vivo? ma scusami eh gli hanno detto, han detto che non gli hanno fatto del male Ascolta magari c'è anche... Allora è tutto strano pensiamo alle cose strane mm. ok? Mm, magari eh, in qualche modo eh, lui riesce a essere vivo come... come mente come ragione mm. ok mm. ma non come corpo magari loro hanno questa eh, capacità di tenerti in vita come, come mente no come mm. senza bisogno del corpo come coscienza come dici? coscienza oh, la butto lì eh mm, sto cercando di, di far quadrare le cose Sto cercando di dare un filologico a quello che ci sta dicendo. Ma a me ancora non mi è chiaro se lui è morto o vivo. Eh. Prima ha risposto sì, no. Due volte forse l'abbiamo chiesto. Magari non lo sa, magari non lo capisce. Magari si trova in quella condizione in cui si sente vivo, ma non sa se è vivo, non, non, non riesce a vedere il corpo, a muoversi col corpo. Scusa, sta comunicando con noi da un'altra dimensione in che modo? Non col corpo, ma con, una... con la mente. Sta muovendo? Sì. Sì, quindi ti ha ascoltato. Sì. Il ragionamento che ho fatto io adesso corrisponde alla realtà? Corrisponde a quello che credi tu? Sì. Allora, adesso, dove sei adesso, in questa situazione, riesci a vedere il tuo corpo, le tue braccia, le tue gambe, riesci a vedertele? No. Porca vacca, però questo vuol dire che è una conferma in più il fatto che la coscienza sopravvive dopo il trapasso. Eh, no? Sì, bella beletto. Guarda che è questa. interessantissima sta cosa, eh. Ragazzi, io non so voi cosa ne pensate, ma fatemelo sapere nei commenti. E eh, ma viene da pensare a una cosa, scusami. Mm. Quindi stiamo parlando con lo spirito, quello che chiamiamo spirito di, di felice, come se stessimo parlando con lo spirito di una persona morta per cause naturali? O lui in qualche modo no, non è si trapassato? Non è una coscienza. Ok. Ok. Felice, tu senti di essere vivo? Sì. Mamma mia. Felice, tu li vedi adesso gli alieni? Sì. Riesci? Però chiedevi, fai tu qualche domanda su come sono finiti. Io fatto? voglio capire. Ecco, bravo. Felice. Puoi dirmi come sono fatti gli alieni? Sì. Come sono fatti? Aha. L T I Alti Perciò cioè io mi aspettavo bassi <ride> Io mi aspettavo verdi <ride> Sono verdi? No. È passato sul sì ma poi è andato sul no e si è fermato sul no. Mm. Si sta morendo G. R. g i grigi, grigi. mi sta venendo la pelle vocale allora se seguiamo quello che sta dicendo lui mm. è vero anche tutto quello che dicono sul fatto che ci sono i grigi, proviamo a chiedere Ma i grigi io so che sono bassi. Almeno. Eh, boh. Sta muovendo. No. no. Ma ah, eh, sono tutti uguali gli alieni che vedi attorno a te? Eh? No. Ma lui in questo momento con che... Comunque... Cioè lui li vede adesso? E io ho detto... Mi ha detto di sì, quando gli ho chiesto io mi ha detto di sì Che li vede adesso? Quindi lui, sì. lui adesso è con loro? Che dirlo? Felice, tu adesso sei con loro? OR mi sembra che ha scritto A. Mm, ora no. Ha scritto ora e poi è andato sul no. Ora no. Ora no. Ma loro sanno che stai comunicando con noi? Che ansia! Eh, mi viene in mente chiedere qualcos'altro? Tipo, se ah, prova a chiedervi una cosa eh. No, prima dimmelo! Ah, sapere se loro sono. vengono spesso qua, se sono qua loro in questo mondo. Se sono sulla terra o se sono venuti sulla terra o, o se cosa? vengo spesso sulla terra. Quando sono venuti la prima volta quel discorso lì mi voglio affrontare Felice, gli alieni sono mai venuti sulla Terra? Sì. Da quanto tempo lo fanno? D A M I L L E N N, N I... Ha scritto da, da millenni. millenni, no? Eh. È sconcertante, sta roba eh. è... da millenni. Beh, sconcertante. Comunque, eh, tante tanti segnali delle civiltà passate si pensa siano legati. Comunque. In qualche modo gli alieni, eh? No, no, ma io sto... Dico che è sconcertante tutto questo. Certo. Ma... Gli alieni... Ci sono degli alieni che vivono qua con noi sulla Terra? Che sono in mezzo a noi? Ma sono nascosti o sono, o, o sono in mezzo a noi? Allora. Sì. Ma sì, cosa è appunto. Sono in mezzo a noi? Sono tra di noi? Sì. Si nascondono da noi? Forse è quello che avevo detto sì prima. Perché tu hai detto sono, sono in mezzo a noi e si nascondono in mezzo a noi. Hanno le nostre sembianze? Eh mamma mia. Ma io lo devo pubblicare sto video?